Siccome in montagna, vicino alle colline, tutti i ponti erano stati fatti saltare con l'esplosivo, e allora i tedeschi non andavano più con l'autoblindo, con i carri, ma hanno tentato diverse volte di circondare la montagna, ma ci sono mai riusciti per questo fattore. E loro avevano organizzato la cavalleria dei mongoli, prigionieri, quei cavalli, e avevamo saputo, avevamo sentito da, lo, dallo spostamento della bassa reggiante di venire su, a, di tentare di circondare le, le colline della montagna. E la strada che va dalla chiesa di Rivalta, andando su, sapendo che veniva da quella strada, abbiamo messo le mine su tutta la strada. Infatti abbiamo visto i cavalli a volare per aria, perché è mine anticarro.